Società incorporate all'estero e acquisti immobiliari in Italia, più precisamente la domanda alla quale cercheremo di dare risposta oggi, cercherò evidentemente di dare risposta oggi nel video, è... Può una società incorporata all'estero con sede legale non in Italia acquistare immobili siti all'interno del territorio dello Stato italiano? C'è molta confusione e soprattutto sono diversi gli effetti a seconda delle circostanze, sia per quanto riguarda le imposte dirette, quindi quelle che voi conoscete come IRES, come IRPEF, sia per quanto riguarda le imposte indirette che in occasione di redditi immobiliari fondamentalmente si dividono in imposta di registro e uh, imposta sul valore aggiunto, dipende dalle circostanze questa seconda categoria, questa seconda fattispecie, quella delle imposte indirette è assai complessa e non può essere distrigata in questo video per cui eh, ti rimando a un video di futura fabbricazione che troverai all'interno del canale oggi parliamo di imposte dirette e più precisamente rispondiamo a questa domanda la risposta dopo la seconda <musica> Ciao, sono Luca Tagliela e io sto sul canale di Tax Planning Internazionale. Iscriviti al canale per ricevere le notifiche, rimanere aggiornato in tema di pianificazione fiscale internazionale e lasciami un like alla fine del video, deciderai se lasciarlo, se il contenuto di qualità ti è piaciuto o altrimenti me lo leverai, cosa che però ti auguro di non fare. Allora, torniamo a noi e rispondiamo alla domanda può una società incorporata all'estero acquistare immobili in Italia? La risposta è sì ticket simpliciter non ti faccio neanche arrivare come sempre alla fine del video lo puoi fare assolutamente sì non ci sono um, come dire limitazioni in questo senso perché non si possono limitare gli investimenti è contrario alla legge sto ultra semplificando ma questo è il messaggio che deve passare quindi se una società è incorporata a in UK forse anche a Dubai forse anche nelle British Virginia puoi, puoi comprare immobili ovunque nel mondo oggi però chiaramente ci focalizziamo all'Italia anche perché questi molti dei miei clienti partono dall'Italia Già degli immobili li lasciano in Italia e magari una protezione patrimoniale, un'ottimizzazione fiscale. Uh, può avere senso conferirli in società italiane piuttosto che società estere, e questo è esattamente il caso. Le domande, la domanda principale che ci dobbiamo fare è questa, che tipologia di immobili stiamo acquistando? Sono immobili strumentali all'attività dell'impresa e cioè rientrano in qualche modo nel nostro oggetto sociale, per esempio banale, quello di Airbnb che acquista immobili uh, in Italia per uh, adibirli a uh, locazioni, quindi per farle rientrare la sua attività di impresa. quella è un'attività strumentale? quella è il reddito di impresa non ci piove. Se invece acquistiamo un bene non strumentale, siamo per esempio un'attività, una società che vende personal computer, che vende software e decide, con, incorporata in UK, e decide di comprare una, un immobile ad uso abitativo, quindi per locarlo, come dire, diventa un bene patrimoniale, che metto a reddito in Italia per ricavarne un reddito parallelo a quello principale che è quello, cioè dalla vendita di personal computer, o dalla vendita di software, o quello che volete. Nell'esempio che stiamo facendo Ebbene, in questo secondo caso si tratta di bene non strumentale al 99%, quando un'attività di un business incorporata all'estero fa un acquisto del genere, non determina una stabile organizzazione all'interno della penisola italiana, che è il vostro principale rischio in termini di tassazione. Ma la dissezione è questa: se acquisto poca roba rispetto a quello che faccio 1, 2, 3, fino diciamo a un numero ragionevole di immobili che è da vedere, non esiste un numero fisso. Diciamo 10 immobili, ma chiaramente da analizzare sulla, sulla case by case analysis. Tendenzialmente ben poca roba, non sono ben strumentali, non rientrano in attività di impresa. È difficile che determini una stabile organizzazione. Posso stare tranquillo. Nella misura in cui evidentemente vado a comprare un villaggio turistico per metterlo a reddito, no? Per darvi l'idea chiaramente della grandezza, vado a compiere un'operazione immobiliare complessa, acquisto un immobile, o costruisco un edificio per suddividerlo in diversi appartamenti e rivenderlo, e allora la giostra cambia, la musica cambia, ed è evidente che siamo in eh, presenza di una stabile organizzazione che dà adito al reddito di impresa. La situazione invece più comune, quello che riguarda i piccoli investitori o le persone fisiche che si trasformano, che si trasferiscono per costituire poi il loro business all'estero e diversificare i ricavi di queste imprese attraverso beni patrimoniali magari in Italia o perché già li avevano o per comprarne degli altri, allora tendenzialmente non diventa stabile organizzazione. Compro questo immobile, lo metto a reddito, ci pago le tasse? La risposta è comunque sì tendenzialmente si configura un reddito fondiario, e questa è la categoria reddituale, la fattispecie per reddituale a cui ehm, far corrispondere questa tipologia di income, la tassazione del canone di affitto eh, sarà sul 95% del canone percepito, okay? quindi il 95% della base imponibile è tassato. E posso applicare la cellulare secca? La risposta è no, non la posso applicare, cioè un po' di diatriba in dottrina, però fondamentalmente il mio consiglio è quello di lasciar perdere i secca per società non residenti che acquistano immobili in Italia e rimettono affitto, la risposta è tendenzialmente uh, no. Devo fare la dichiarazione dei redditi? Sì, assolutamente sì. E chiudo uh, come dire ricordando di quello che ho detto all'inizio, la situazione per quanto riguarda invece le imposte dirette e molto più complessa articolata e e per quella tendenzialmente dedicheremo altri video ma e sarà sempre comunque necessaria l'intervento di un professionista Sono Luca la spero che questo video ti sia piaciuto uh, se così è stato clicca link, eh, cliccami un like eh, lasciami un like se ancora non l'hai fatto per approfondimenti clicca il link nella descrizione io ci noi ci rivediamo nel prossimo video